Benissimo, benvenuti. Abbiamo visto le volte prima come costruire uno sprite in movimento, in questo caso, che si chiama sprite. e Abbiamo imparato anche come costruire una mappa, molto semplice questa qua per esempio. E, e ora vediamo come mettere tutto insieme con lo scripting, come avevo accennato le volte scorse. Allora, lo scripting lo trovate sotto codice e sotto codice abbiamo le tre eh, funzioni principali che ci interessano, che sono la init, l'update e la draw. Allora, usiamo la libreria quick. La libreria quick serve per fare velocemente dei, dei giochi di piattaforma e eh, la cosa essenziale è fare quick init dentro la init, quick update dentro l'update e quick draw dentro la draw. E fin qui. Direi che ci siamo, solo che facendo così eh, la libreria non sa cosa fare. Quindi, bisogna prima di tutto metterci un player no? e il player lo mettiamo praticamente aggiungendo uno sprite che è quello e lo aggiungiamo praticamente. Eh, si chiama eh, un sprite, quello abbiamo creato, lo mettiamo alle coordinate 05020. Eh, non si vede niente adesso perché è un init quindi tutto ciò che ho fatto in init bisogna rifare il ecco abbiamo fatto vedete che abbiamo fatto il nostro sprite e abbiamo aggiunto lo sprite la seconda cosa che cioè, possiamo fare è di per esempio mettere il background eh, nero quindi per fare il background nero facciamo qui, punto background rgb. Eh, rosso, verde e blu se lo mettiamo a zero diventa nero anche qui in questo caso non vediamo niente finché non facciamo un refresh facendo un refresh lo sfondo vedete che è diventato nero e il nostro giocatore è stato aggiunto ora se vogliamo anche mettere la mappa che abbiamo costruito dobbiamo fare il quick add map e anche qua dobbiamo fare un riavvio del progetto e vedete che è comparsa anche la mappa ora la mappa vedete che interagisce già direttamente col giocatore, lo blocca, evita di cadere ma per ehm, giocarci dobbiamo poi eh, interrogare la tastiera e questo lo facciamo in update in update interroghiamo i tasti destra, eh, sinistra e lo spazio per, farlo, per fargli fare il salto Ora eh, qui c'è una cosa abbastanza carina che sì, si può selezionare questo e fare control bar e vedete che a questo punto è attivato praticamente, eh, ma in questo caso è attivata anche la camera move, che fa un, il mestiere della move è quello di mantenere il, eh, la camera sempre puntata sul giocatore. No? Quindi se adesso eh, faccio tasto a destra, vado qua faccio tasto destro, vedete che il giocatore si muove perché l'update è intervistato con lo spazio vado in su e qui c'è la gravity no? che, adesso vedete che scende molto lentamente noi possiamo fare una quick gravity un po' più alta, 30 questo è il default, non ricordo qui per vederlo in funzione bisogna fare il riavvio vedete che praticamente abbiamo la gravità un po' più forte quindi salta un po' di meno mm -hmm. Ora, um, volendo si può mettere anche la qui, qui, cambiare la gravità mentre si gioca, quindi si può fare qui, gravity, qua e invece di 30, ad esempio, se vogliamo mettere una gravità eh, molto forte, per esempio 300, e qui facciamo saltare, vedete che viene buttato subito giù, perché 300 è una gravità molto elevata, quindi facciamo 30, torniamo sulla gravità normale, vedete che siamo di nuovo lì ora a questo punto direi che abbiamo visto tutti i pezzi fondamentali del, del video e quindi eh, il codice come vedete è formato da un pezzo in cui aggiungiamo la mappa un pezzo in cui aggiungiamo lo sprite, cioè serve il nostro giocatore e un pezzo in cui eh, cambiamo il background e lo mettiamo in questo caso nero e un pezzo in cui impostiamo ancora la gravità e la mettiamo un po' più forte del normale. E questo per limit, cioè quelle, tutte quelle funzioni che vengono fatte a inizio del programma, cioè vengono riavviate quando si fa questo, trozo, questo signore qua. Per intendersi se noi vogliamo modificare la posizione dello sprite, quindi metterlo più a destra, ad esempio qui possiamo invece di 50 ehm, cioè praticamente possiamo modificarlo col control, vedete, e possiamo muoverlo praticamente un po' più a destra e vediamo vedete che è un po' più a destra quindi è un, non è caduto perché è qua cioè praticamente siamo, si è stato spostando un po' a destra quindi abbiamo un effetto diverso um, un video apposta potrebbe essere fatto per le modifiche fatte da um, Michele su quello eventualmente farà lui un, un qualche cosa perché lui ha fatto delle modifiche che permettono di avere più di una mappa poter girare fra le mappe poter vedere quando si raggiunge un certo obiettivo nella mappa tipo arrivare a un punto X una porta tipicamente per uscire e per eventualmente incontrare de delle cose e, e avere un punteggio o cose del genere ma queste sono eh, sofisticazioni che eventualmente potete trovare da molte parti Ora per questo piccolo video sul coding direi che è tutto e quindi vi saluto, buongiorno.